d'accordo io Simone manderei il video che abbiamo preparato intanto un tecnico, ma continuiamo, prego. Buongiorno a tutti, siamo stati incaricati direttamente dalla Fondazione di Bagno per la redazione di questo progetto esecutivo per risposta al bando della community di e devo dirvi che, a domanda è vero, ehm, quando siamo stati chiamati dal, dal Presidente, oltre ad un iniziale ehm, entusiasmo per di progettare un progetto di questa valenza, abbiamo anche avuto un attimo di esitazione perché avevamo eh, davanti soltanto due mesi di tempo appena per eh, confezionare un, un progetto di questa, di questa importanza, di questa difficoltà. Ma siamo arrivati quindi inaspettatamente e perché eh, secondo noi eh, il valore aggiunto del progetto esecutivo che abbiamo proposto è quello di aver anche eh, presentato un progetto delle, delle funzioni, delle, dei servizi e, e della gestione che fanno sì che eh, il canale del sapere, eh, così abbiamo intitolato il nostro lavoro, eh, possano, possa essere definito in, in realtà come un, luogo, un, un luogo della cultura vera e propria e in cui il contenitore e il contenuto sono un tutt'uno organico. E, la Fondazione di Magno da circa 15 anni occupa, uh, vive, vive e, e, e lavora in una parte del monastero di San Benedetto uh, uh, che ha lentamente trasformato in, uh, in biblioteca uh, occupando uh, in circa 300 metri di di scaffalature, uh, uh, appunto il corridoio e, uh, con 14.000 volumi. E questo monastero ha subito nel tempo una serie di eh, stravolgimenti sia fisici che, che funzionali da aule eh, de, cioè monastiche sono diventati alcuni ambienti aule scolastiche e, e poi nei giorni nostri il, la, la fondazione di Vando con il suo polo bibliotecario. Eh, a nostro avviso comunque eh, di questa conformazione architettonica eh, non può avere forse miglior utilizzo che quello di un polo bibliotecario eh, in quanto il, um, il carattere architettonico fanno sì che uh, intanto il, il, il, ci sia un orientamento visivo diretto a beneficio degli studiosi che possono avere così un colpo d'occhio immediato sulle aree tematiche alle quali possono approcciare e gli stessi bibliotecari o nella gestione dello spazio hanno delle facilitazioni proprio per l'omogeneità del corpus spaziale e, e non da ultimo per il silenzio e la concentrazione che questo luogo già di suo regala quindi all'interno di questo spazio così forte, ascetico e per noi sacro, il progetto si è mosso nel rispetto dei caratteri architettonico-stilistici eh, dell'immobile e ehm, sostanzialmente abbiamo preparato questa carometria di, di sintesi, Offre, eh, riapre alla vita questa parte alta dell'altro dell braccio del monastero che ha una continuità fisica eh, quindi ci si ritrova, superato quel piccolo passaggio, in una grande eh, aula unica, una sorta di, di salone eh, che noi trasformiamo in biblioteca e eh, che diventerà la naturale estensione della biblioteca eh, della fondazione di Vanno. Quindi eh, riusciamo a eh, inserire lungo la parete muta eh, più in alto una scaffalatura a doppia altezza che prevederà l'inserimento di futuri 14.000 volumi. E per 17 metri lineari di lunghezza. Um, abbiamo preso ispirazione da un bellissimo intervento di Michele De Lucchi, eh, la manica alga, la Fondazione Cini, che, eh, ha, essendo anche questa eh, nata all'interno di un monastero benedettino, eh, abbiamo trovato tantissima similitudine e questo ci cioè, ha entusiasmato anche nella progettazione. E, Dunque tornando alla planimetria, eh, l'ara la, della sala lettura eh, diventerà eh, sostanzialmente quello che diceva prima l'assessore uno spazio multifunzionale. Abbiamo volutamente lasciato la eh, percezione visiva di questo spazio sostanzialmente percettivamente vuoto eh, e eh, occuperà eh, di, di volta in volta sarà occupato o da tavoli ulteriori uh, per la consultazione sì. oppure uh, sarà? Sì. non mi sentite? sì oppure potrà um, eh, accogliere uh, conferenze o proiezioni di audiovisivi. insomma avevamo necessità avendo costruito il progetto su misura alle le esigenze della fondazione, in linea con i loro obiettivi anche di crescita, eh, di uno spazio multifunzionale. E, mh, la biblioteca quindi si infila, si insinua anche nelle, nelle cellette delle monache, che sono quelle in basso, che abbiamo rispettato nella loro volumetria originale, eh, ma che nel nostro caso eh, diventeranno i granai della della comunità e quindi ospiterò, per collegarmi al discorso della dirigente Riverini, ehm, nuove attività, eh, nuovi linguaggi, nuove tecnologie, eh, una postazione SBN e, e la possibilità di eh, utilizzare, di, di, di fruire degli audiovisivi eh, di cui la fondazione è, è dotata e, e anche di poter eh, produrre eh, degli audiovisivi. Um, invece, ecco, questa è un'immagine tipo della, della, delle, delle cellette. Uh, invece, la sala uh, che fa la cerniera tra uh, la fondazione e, um, e la nuova ala della biblioteca è, questa, è quella che sarà la sala lettura. Um, questa eh, sarà dotata di uh, due tavoli che potranno ospitare fino a 25 persone. E, e uh, i tavoli saranno posti direttamente sotto una grande finestrone uh, che gode di una luce di, esposta a ovest. Ecco la caratteristica uh, dell'orientamento dell di quest'ala. Ci ha anche. Simone, se puoi tornare sulla planimetria per favore? Ci ha uh, indirizzato anche in uno studio luministico uh, importante, il tecnico. Um, perché l'orientamento è est-ovest esattamente come i monaci benedettini uh, utilizzavano uh, le loro postazioni di studio uh, per usufruire il maggior, del, maggior sole possibile, del maggior numero di ore di sole possibile e questo orientamento quindi ci uh, permette ci consente di avere una luce diffusa omogenea diurna invece abbiamo risposto alla luce artificiale con i criteri di territorialità e quindi offriamo luce puntuale soltanto sui, prevalentemente sui luoghi di, di interesse, quindi sui tavoli, sulle scaffalature e nelle zone operative. La scaffalatura a doppia altezza è anche dotata di, un, di una sorta di balconata che poi apre alle due ali con due spazi in quota, anch'essi eh, dotati di eh, postazioni eh, sulle quali poter eh, subito fermarsi per la consultazione. Naturalmente, eh, anche la Fondazione di Bagno verrà coinvolta eh, nelle operazioni di remodernamento eh, eh, degli impianti del pavimento a rivestimenti e delle attrezzature. L'obiettivo del progetto è quello appunto di eh, avere un, un corpo organico appunto tra le attività e, e l'ambiente stesso, così da dare nuova, eh, nuova, una nuova forza al, al contenitore. Adesso cederei la parola al mio Oltre a questo, eh, sono in maniera di a quella quelle che è la, attualmente la sede della, della fondazione, in modo tale da poter permettere alla fondazione stessa di eh, garantire quelle che sono le sue esigenze appunto, di ampliamento. Naturalmente i lavori riguarderanno non solo la parte in compito stato d'abbandono, ma anche la parte eh, attualmente eh, che ospita la fondazione in modo tale da avere un miglioramento funzionale in area in linea con quelle che sono appunto le necessità di sviluppo della fondazione stessa. Gli interventi di questi progetti riguardano essenzialmente piccoli interventi di riduzione e di ore murale che si concentrano soprattutto nella zona per la realizzazione di quelli che sono i nuovi servizi igienici. Verranno infatti realizzati due nuovi servizi igienici, uno progettato in modo tale essere utilizzato anche da persone con sussedi a lavoro. Ci saranno interventi di consolidamento risultati delle lesioni, su quella che è la facciata prospiciente eh, via porta antica della città e, e il completo recupero di quello che è una specie di torrino che è, sopra, è presente al di sopra di quella che è questo vano. Il recupero e la, la, la demolizione. Gli interventi poi riguarderanno inoltre quella che è la rivoluzione complessiva di quelli che sono gli intonaci presenti nella zona totalmente abbandonata attraverso la, eh, il rifacimento con gli intonaci a base di calce anche per eh, diciamo, garantire eh, uh, l'utilizzo di materiali più possibili naturali. Inoltre per quanto riguarda la zona attualmente che eh, ospita la fondazione verranno eseguiti delle relazioni di stuccatura e tinteggiatura sempre a base di calce. In, in, in tutti gli ambienti inoltre verranno riviste quelle che sono le pavimentazioni, nella zona completamente abbandonata verrà realizzata una nuova pavimentazione anche in linea con quelle che sono le uh, offerte uh, migliorative che sono venute in sede di gara, mentre per quanto riguarda la zona attualmente ospita uh, alla fondazione verranno recuperate uh, così come uh, da parete della sua quelle che sono uh, le, uh, le cementine. Un altro aspetto molto importante è quello del rifacimento complessivo di quelle che sono appunto le, le coperture, le coperture infatti eh, in modo tale da preservare naturalmente quello che è il patrimonio librario e tutto quello che deve essere posto al di sotto di esse. Quindi verranno eh, infatti completamente tutte le, le coperture e eh, oltre allo stato di interiorizzazione verrà garantita una maggiore coeventazione anche attraverso oh, l'installazione di, di una pannellatura. Coivente, in modo tale appunto da migliorare la trasmettanza termica del solario e quindi garantire anche delle, delle condizioni di migliori all'interno degli ambienti. Oltre alla parte diciamo puramente edile, eh, si rifaranno tutti quelli che sono gli impianti elettrici in entrambe le aree: eh, l'impianto di di incendi che verrà collegato a quello attualmente presente nell'ala in nell acquaadesiano, in modo tale da avere un unico sistema di allarme così come prescritto appunto anche dai leggi del fuoco. Verranno rifatti completamente gli impianti eh, termici di condizionamento estivo ed invernale attraverso l'utilizzo di verticonvettori simili a quelli che vedete in questa sala di eh, ridotto spessore in modo tale da non intralciare i passaggi e le dell attività. Il tutto collegato a un sistema di pompa di calore ad alta efficienza che garantirà appunto, alla fondazione, e come me stesso, di avere i costi di gestione eh, successivamente L'intera struttura quindi verrà uh, una volta recuperata, verrà dotata di tutte quelle che sono le attrezzature specifiche, quindi serie di di scaffalature e quant'altro necessario appunto per quello che è il, uh, il, buon, uh, il buon funzionamento degli ambienti. Verrà inoltre fatta particolare attenzione a realizzare dei percorsi di fruizione che siano finalizzate l'abbattimento delle varie cognitive e sensoriali, anche attraverso oh, l'utilizzo appunto di ebook che garantiranno le persone con della disabilità visiva e l'aggiungimento appunto delle, delle postazioni. Grazie.